Mi trovo nella mia eh, sandbox in High Fidelity. Come si fa a trovare un oggetto che ho perso, che non so più dove sia, che è lontano, che voglio ritrovare? È molto semplice. Vado in basso sul menu, o in alto, a seconda di dove avete spostato questo menu, perché il menu si può, come vedete, spostare. Apro l'icona Create. E vado su List. E qui cerco l'oggetto. È importantissimo, quando io importo gli oggetti in High Fidelity, dare dei nomi trasparenti, altrimenti non trovo più niente. Allora, io voglio cercare il mio albero con gli stregatti, che non ricordo più dove ho messo, o che magari non vedo perché sono lontana e quindi non riesco a visualizzarlo. Ecco qua, albero con gli stregati, Lo seleziono, ma non è sufficiente. Clicco due volte... Ed ecco qua, è comparso il mio albero, non era tanto distante da me».